parleremo della valutazione delle distanze queste sconosciute allora, intanto prima di tutto prima di parlare della valutazione delle distanze faccio un piccolo preambolo vedremo eh, prima di tutto la valutazione delle distanze nelle gare 3D e poi nelle gare altre figure. Per quanto riguarda le gare 3D, conoscere la distanza, per carità, è sempre eh, importante, ma a volte, specialmente nelle gare 3D, a mio modesto parere, è estremamente sottolotta. Perché dico questo? Perché conoscere la distanza, conoscere la distanza, veramente conoscere la distanza, nelle gare 3D serve esclusivamente ai tiratori più forti a quelli tecnicamente più preparati e solo quelli, credetemi sono pochi. il rimanente che è il 90% se non il 95% conosce la distanza è controproducente, no, è veramente controproducente. io sono convinto io sono convinto e ne ho le prove che se io scrivo le distanze sui picchetti delle gare 3D, questo 95% fa meno punti che se non ci fosse uscire la distanza. Quindi il fatto di conoscere la distanza nelle gare 3D è importante per pochissime persone, per tutte le altre credetemi, non saperle è molto meno. perché questo? perché prima di tutto quando si fa le gare 3D e si tira la freccia e ci si chiede poi ci si rapporta una volta che si è tirato e si può fare ovviamente solo dopo che si è tirato a quanto l'hai tirata questa freccia? mettiamo che la distanza esatta sia 25 metri c'è chi l'ha tirata a 22 c'è chi l'ha tirata a 23 chi ha 24, chi ha 26, chi ha 27 e magari tutti hanno fatto centro o chi l'ha tirata a 25 l'ha tirata fuori questo normalmente si dice che i metri di uno non sono uguali ai metri dell'altro no, mi dispiace i metri sono uguali per tutti quindi non i miei metri sono diversi dai tuoi eh, io le vedo in un'altra maniera no, i metri eh, proprio non c'è proprio niente da fare i metri sono uguali proprio per tutti quindi se sono 25 metri, sono 25 metri per me, per te, per tutti quanti. Quindi non è un'interpretazione, è che io ho tirato male, è che due errori, la somma di due errori, alle volte si eliminano e quindi se io la tiro male e la tiro a 22 metri faccio 100, posso anche fare 0, tante volte faccio 100. Qual è il Da cosa se ne deduce che, che funziona proprio così? Beh, è semplice. Provate a fare una gara indona a 18 metri. Chi dice che ha bisogno di sapere la distanza per fare 100 Perché io ne sento, no? Sento che hey, se io sapessi la distanza, farei tutti i centri. Quante volte l'abbiamo sentito dire? Se io sapessi la distanza, eh, sarei facilitato a fare Benissimo. Allora, nelle gare indona a 18 metri, dopo... Tutti i bersagli sono a 18 metri, non piove, non c'è vento, è tutto in piano e i piedi sono perfetti, non c'è possibilità di arrotolare. Allora, in queste gare a 18 metri come mai non si fanno i punti? E eh, purtroppo perché è così, perché la tecnica comanda. Quindi, prima di tutto, prima di immaginarsi le distanze e di volerle conoscere di costi bisogna ahimè, ahimè, ahimè tirare bene, essere ripetitivi, quindi essere sempre, sapere sempre cosa voglio andare a fare, perché io posso avere tutto l'istinto e tutto la voglia e tutto quello del mondo, però se io tiro una freccia diversa dall'altra, sarà, sarà il caos che comanda, non il mio istinto e purtroppo funziona perché prima di tutto io devo decidere che se io voglio colpire un bersaglio a qualunque distanza sia non la devo colpire con un'unica freccia, la devo colpire con tutte le frecce della mia palestra se io ho 10 frecce in palestra, tutte 10 andranno sul bersaglio indipendentemente dalla mia strategia, mira, collimazione, distinto, parabola argentata qualsiasi cosa che io ho in mente di adoperare qualsiasi cosa che ho in mente di adoperare dovrò tutte 10 se io di queste dieci ne metto solo una eh beh, no, non posso credere che solo quell'unica che ho messo dentro è quella giusta il caos regna e quando uno non sa sparare bene usa l'autonatrice qualcosa prende e funziona così anche nel tiro automatico quindi, nel, nel, nel 3D, sì, le distanze, sì, è bene valutare bene, ma molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto più importante, occorre saper tirare. Bene, mettiamo che cerchiamo di, di aumentare la nostra capacità tecnica e quindi abbiamo una buona capacità allora comincia a diventare interessante voler valutare l'istante. Allora, nel caso degli animali, nel caso della fidarca è molto semplice perché effettivamente fino a 30 metri veramente il colpo d'occhio, la pratica eh, basta e avanza. La, la strategia più interessante è che quella che si mette in atto in poco, veramente in poco, in 30 secondi, normalmente si apre. Abbiamo un minuto e mezzo, però effettivamente bastano 30 secondi. In 30 secondi veramente possiamo fare tutto quello che vogliamo. Se noi eh, siamo allenati a visualizzare immediatamente i 5 metri e quindi i 10 metri, beh, ci dobbiamo allenare durante, durante il giorno. In qualsiasi attività della giornata possiamo eh, attivarci a, a misurare i 5-10 metri. Una volta che sappiamo bene e molto bene i 5-10 metri, bene, gioco forza immediatamente immaginarsi i venti. Una volta che ci siamo immaginati i venti, siamo in grado di immaginarsi una griglia sul, sul percorso. Quindi è il nostro inconscio che lo fa. L'inconscio ci mette veramente sui squiglie, a immaginarsi una griglia dei 5, dei 10, dei 20 metri e posizionarla sul terreno indipendentemente da come è il terreno, il terreno può essere scosceso, non esserci, esserci in qualsiasi cosa, siamo, siamo noi il bersaglio e questa griglia che si posiziona a 5, 10, 20 metri, Benissimo. il bersaglio in che punto rientra in questa griglia, di più, di meno? ecco che ci facciamo immediatamente un'idea sulla distanza e guardate che non ci vuole minuti, ore per capirlo. veramente in pochi secondi in pochi secondi il nostro cervello si è allenato è in grado di attuare una buonissima strategia di parametrare perché questa è vera e propria parametrazione io posiziono la mia griglia sul terreno immaginario che mi sono costruito con la, con la pratica e vedo dove cade il bersaglio. Se il bersaglio cade in più in là dei 20 metri, un attimo capisco dal, dal ribaltare questi 20 metri dove si va a posizionare. E posso innestare la mia strategia, se sono in arco nudo, effettuare lo string walking sulla corda affinché l'arco sia calibrato per effettuare la parabola dare la parabola alla freccia perché possa colpire il bersaglio nel centro dove io sto tra virgolette in grado. E così vale per tutti, no? Se io col mio arco ricurvo in cui ho una strategia istintiva, qualunque essa sia questa strategia istintiva, fissare la parte più piccola del bersaglio, immaginarsi la parabola argentata. Della mia freccia fino a che non la vedo che va sulla stanza. Questa è parametrazione. Questa è parametrazione. Se io vi posso immaginare la parabola della freccia, questo parametra, perché io la parabola della freccia, la devo far vedere finire nel supersponto avversario, e poi la lascerò andare la freccia. La freccia seguirà questa parabola. E la freccia, se ho fatto tutto alla perfezione, la freccia andrà a posizionare, andrà a colpire esattamente il centro un buon cacciatore penso che faccia sicuramente così non lo fa consciamente lo fa con tutto il suo istinto primordiale se caso mai esistesse ma così deve fare no? Io guardo una piccola parte del bersaglio, il mio inconscio si immagina la parabola e la freccia viene sopra. Non ha importanza il tempo, non è una questione di tempo, perché il mio inconscio lavora a milionesimi secondi. Diciamo, quindi se io, ci metto, se io ci metto un centesimo di secondo a stoccare tra ancoraggio e rilascio ci metto un centesimo di secondo o ci metto 30 secondi, guarda, è ininfluente, è ininfluente perché lascerò comunque all'inconscio tutto quello che devo, che devo fare io devo solo, la mia strategia invece è quella di meccanicamente posizionare la parabola dell'arco, questo avviene con lo stringuovo, no? se io corro sulla coppa cosa ottengo? Ottengo che meccanicamente posiziono la parabola della freccia in modo tale che la punta sia posizionata vicino al punto da colpire. Abbiamo già visto che nell'arco, ma neanche nel compagno, l'ho già dimostrato. Neanche nel compagno, non esiste la collimazione. La collimazione, la chi la, la collimazione l'hanno inventata gli archi istintivi scarsi, perché non prendendoci, hanno detto che chi ci prende collima, non esiste la collimazione, punto Non esiste. Esistono varie tipologie di strategie se io nella mia strategia inconscia nella mia strategia istintiva ho la, ho la punta della freccia il più vicino possibile al punto da colpire ma sono molto più preciso molto più preciso e molto più ripetibile è solo questo il, il, la diversità poi è logico, io posso pensare è molto più bello non usare queste strategie impure benissimo ma non sarò mai preciso nello stesso modo. Se, so, se qualcuno è più preciso nella stessa via, mi venga indicato perché non l'ho mai conosciuto, non l'ho mai conosciuto, lo devo ancora vedere, è semplicissimo vederlo, venga con me a fare una gara indora a 18 litri, se un, un arciere istintivo è bravo a fare centro, deve fare centro con tutte le frecce che non la faremo, qualunque sia la tipologia universale, e io ancora che non l'ho ancora visto posso cambiare idea quando, qualora qualcuno mi indichi qualcuno è in grado di farlo eh, boh, quindi abbiamo visto siamo andati un po' fuori dal seminato, abbiamo visto come, come la strategia del, nel 3D sia molto semplice nel 3D eh, parametrare con qualcosa di meccanico nell'arco è impossibile perché dico che è possibile? Perché ci ho provato. E non è possibile farlo, non c'è il tempo di farlo, non, eh, non conviene farlo, e si fa molto prima eh, con la pratica. Quindi molta pratica, conoscere bene le, la, la più varietà possibile di, di, di paesaggi, quindi di, di, di strutture tridimensionali che ho davanti a me. Di boschi, eccetera, più possibili tipologie, in modo da avere il database del cervello più carico di informazioni e queste informazioni vengono scaricate in pochissimi secondi se ne occupa l'inconscio. Quindi, un po' dal fatto che io conosco bene gli animali, quindi dal fatto che io vedo l'animale più distante o più vicino, un po' dal fatto dalla mia griglia parametrica virtuale che metto sul terreno eh, che capisco istantaneamente tipo di distanza, questo mi permette di avere la distanza. Ripeto, è una questione di pratica, una questione di allenamento che comincia dall'indovinare sempre i 5 metri, poi sempre i 10 metri, poi i 20 metri e poi è semplice arrivare. Molto più difficile invece oltre i trattamenti, Oltre i 30 comincia veramente a diventare difficile. Comincia a diventare importante avere eh, un arco più potente, quindi un arco la cui parabola sia il più possibile eh, tesa. Questo per minimizzare il mio errore di valutazione. E lì si innescono altre strategie che vedremo. Sarà oggetto di una, del, prossimo, del prossimo seminario come, come, come, come eh, usare con profitto l'arco di collo senza e senza streamwalking. Perché dico questo? Perché anche l'arco istintivo ha una sua convenienza valutare la distanza anche se tiro in modo istintivo è un parametro in più se io... perché dico questo? e lo dico a chi è super istintivo perché dico questo? perché se è vero è vero che al, chi tira istintivamente non interessa minimamente la distanza effettivamente. Alzo, viene automaticamente, io il mio cervello ha già tutte le informazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Però attenzione, funziona anche così. Perché è un buon tracciatore può ingannarmi. Il mio cervello non è così intelligente da non essere ingannato. Perché se io costruisco un orso che anziché alto così lo faccio uguale identico, ma alto così e lo metto in alberi più piccoli del normale, in un tunnel in cui non posso capire bene la distanza. e come faccio? Il mio istinto, ciao, ciao, mio istinto. L'istinto non ha tutte le informazioni quando è messo in difficoltà in questo modo. Ecco che allora l'istinto va aiutato aiutato, eh, fermandosi un attimo, a, a, a valutare cosa sta succedendo, valuto bene cosa sta succedendo, cerco di capire in che situazione mi trovo e da lì innescherò la mia strategia di agire. Poi io posso tirare in un secondo, in tre secondi, in cento secondi, non è importante quanto ci metterò a tirare, vedremo. Nella terza parte cosa succede durante il tiro. Questo non è importante, però io devo avere più informazioni possibili. Più informazioni ho, più il mio istinto è in grado di essere veramente vincente. Altre fine. Qualche domanda sul 3D? Giovedà, io dimmi tutto, no, nel senso che, vabbè, io per chi sa tracciare le gare, eh, per esempio nell'ultima gara, non c'era una, una sagoma, eh, lui c'era una solo a 50 metri, tutte le altre erano sotto, eppure c'è gente che sa dove c'era, ma ha messo una sacco lontana, cioè, no? 50, 40, 40, 40 50, 40, sì. 60. Però se si gioca sul, come dicevi tu, in base alla sala, se tu vicino cinema a una pianta. Eh, eh. Certo, l'occhio può essere ingannato e come si può sì, essere ingannato? Sì. Certamente, certamente, ma di fatti uh, io, in quel minuto e mezzo che mi dà Pitaco, che mi dà un Archer, adesso parliamo di world Archer per comodità, sì. perché più o meno la conosciamo tutti. In quel minuto e mezzo, ma io sfrutto il mio minuto, un minuto intero, un minuto intero, sfrutto, per cercare di capire dove sono, dove sono calato, per cercare di capire cosa sta succedendo di fronte a me, in modo tridimensionale. Non posso arrivare lì e scoccare le mie frecce. Ma ah, sono ingannato, perché il tracciatore mi ha ingannato. Non le... può esistere. Anche quelle sotto i 30 metri, sicuramente. In... Certamente. Certamente, se no la mia pratica, tutto il mio allenamento, tutta la mia pratica a cosa è servita se io non mi fermo a metterla in pratica, scusate sì. il giro di parola, e mi devo fermare a metterla in pratica, ma mi devo fermare, sto anche un minuto. Guardo col binocolo perché anche il binocolo è un, è un, è un hit, no? è una, è una fa parte della mia sequenza anche guardare col binocolo, che poi serve poco guardare col binocolo, perché si vede a occhio nudo dunque c'è la fotografia però serve a capire eh, cosa c'è dietro, come è posizionato e poi guardare alle volte sto lì, sto lì anche 30-40 secondi solamente a guardare a cercare di, di calarmi nel contesto una volta che mi sono fatto un'idea ma anche senza pensarla il mio, il mio inconscio sta, sta, lavorando, sta lavorando sta lavorando, sta lavorando, sta lavorando poi tiro due frecce e mi 20 secondi Vai. Sicuramente gli avresti lì fa, quelli che misurano... Guarda, ci ho provato io, non serve assolutamente a niente. Non serve assolutamente a niente, per il semplice motivo che è troppo facile sbagliare. infatti fatica per sbagliare? No! è una cosa indecente. Stavo lì due minuti... Sì, sì, sì. Col pollice così, messo col pollice così... No, io posto e guarda, io l'unica cosa che alle volte faccio, non tutte, e che nella mia griglia virtuale che è una parametrazione che nessuno può dirmi niente ma io sto parametrando io metto tutto la mia griglia e poi guardo i 5, i 10 metri vedo dove sono i venti capisco dove è l'animale mi faccio un giro sul contesto se mi vogliono fregare guardo che tipo di animale è se mi hanno messo qualcosa davanti mi sposto guardo lateralmente dove magari è un pochino più aperto e vedo a ah, cavolo, guarda quell'albero là e quell'albero là è poco più di 25 metri ed è paragonabile a quello che mi sembrava 22 quindi no, no, no hai ragione, quello è 25 metri quindi ok, facciamo 26 perché è un pochino di più, benissimo 26 questa è la, la valutazione devo farmi questa valutazione per forza, ma qualunque, qualunque tipologia qualunque strategia che io adoperi per tirare perché è un elemento troppo importante avere, avere in mente la, la, la distanza perché io mi sono, in, in, mi sono anche allenato, io fossi anche un arciere mm -hmm. istintivo parlo d'arco nudo che è molto semplice, io faccio lo string a 26 metri con la mia tecnica è abbastanza buona e quindi tiro la prima freccia se la prima freccia ha fatto 100, quindi sono l'altra la seconda, devo di nuovo fare 100 se è andata alta mi regolo, se è andata bassa mi regolerò. No? Però eh, il primo approccio appunto è quello che conta e faccio sempre la rotazione dal picchetto, non la faccio mai lateralmente prima, non mi faccio condizionare nel modo più assoluto, magari se in piazzola ho un arciere forte e la tira alta, beh, di sicuro non è alla massima distanza. Perché se io un tiratore ad esempio come Luca, che è bravo, a tira, a tira, sì. Che è bravo e la tira alta, magari la tira eh, proprio sulla schiena, beh, non è veramente metri, se è un gruppo 1, di sicuro, perché la tira è troppo alta. E quindi mi regolo anche su, su quello che fanno gli avversari, se le tecnicamente eh, bravo, se no, eh, no tutto bene, so che faccio le mie valutazioni. Eh, Devi chiedermi qualcosa? Sì, eh, io sono ignorante eh, per quanto riguarda il tuo stile di tiro, no? Quando tu mi dicevi che... Ne parliamo dopo, dopo ti ho trovato. Invece per quanto riguarda... Noi, se che facciamo, facciamo i tiro, facciamo i tiri sporchi a volte. Veramente, sì. tu come ti regoli quando il tiro non è... Eh, non Ma sport, non nessun, nessunissimo non nessun problema, è, è, logico, è logico che... Devo fare attenzione che la mia freccia non tocchi niente, perché se la mia freccia tocca qualcosa viene deviata. La deviazione è sempre caotica. Quindi io devo comunque fare sempre attenzione e mi metterò in ginocchio, mi metterò in, sulle punte dei piedi. Adesso dico, ma cercherò una via tale che la freccia non tocchi niente, ma la freccia non deve toccare, niente, non deve toccare. Perché se la freccia tocca che deve deviare? e questo è un peccato, no? perché le frecce sono leggere le nostre frecce sono molto leggere e basta veramente poco per essere pochiati quindi non posso immaginarmi di fare cappa. cioè non posso immaginarmi di fare un tiro in cui la deviazione è voluta perché sarà sempre caotica quindi non ha importanza che la bestia sia nascosta che l'animale sia nascosto va benissimo, però io devo avere un punto di parabola pulito. e questo assolutamente molto bene di questo un precedente filmato che ti invito a vedere su Youtube in cui io dimostro che nessuno mira la mira non esiste nessuno mira nessuno collina ma dall'istintivo all'arco olimpico all'arco compound con diotra e Visette la mira non esiste la mira non può esistere quindi nessuno collina meno. Ma nessuno lo fa. neanche Marco Gagliazzo alle Olimpiadi perché? Perché non ci, può, non ci può essere una collimazione meccanica, non può esserci, ci sarà sempre un, un movimento. Quindi io il, quello che cambia è unicamente il mio livello di precisione. Se con l'arco compatto e con l'arco olimpico ho un livello di precisione altissimo, imparagonabile ai tiri che, potete, che possiamo fare noi con, con, con il botto, l'arco istintivo e c'è cioè imparagonabili e solamente cambia solamente a livello di ma l'approccio la mira, guarda che è la stessa linea, cosa, è istintivissima la mira accade, la, la mira avviene per magia, anche nell'arco istintivo, anche nell'arco olimpico e nell'arco. Ne parleremo poi quando parlerò di strategie istintive. Posso. Vai. Per sì. eh, che c'è un momento... c'è molta esperienza. Molta esperienza, molto allenamento. Molto allenamento, certo. Sì. Poi disegnare con un pennarello virtuale e poi, però quello, quello ti ma guarda che con l'allenamento ci compare tutto, eh? con l'allenamento veramente ti sembra una per, per vincere bisogna ammazzarsi di fatica, nessuno mai ha preso la pastiglia, la campioncina, cioè, che uno la prende e poi fa così, no, non come si fa fatichissima, sangue, sudore lacrime per allenarsi, ci si sangue su due lacrime anche per imparare a valutare, purtroppo funziona così e bisogna darsi da fare, si va in giro nei boschi col telemetro e si valuta, cos'è quello, tac, cos'è quello, tac, cos'è quello e ci si, ci si allena così, come ho fatto io, come, come fanno tutti quelli che ci vogliono prendere. Molto più interessante, facciamo se no, siamo ancora pieni di cascina molto più interessante allora, faccio un primo passo indietro abbiamo visto che si parametra anche nel treno ecco, metto una griglia più parametro di così so che l'arbitro la griglia non la vede e quindi non vi può dire niente ok, Benissimo. passiamo all'altra field Nell'altra field è molto più interessante. L'alterefill permette di avere distanze conosciute e distanze sconosciute, lo sappiamo tutti. Il dilemma è quello delle distanze sconosciute. Però, però, però nel, nell'altra distanze sconosciute sono rapportabili a bersagli sempre uguali, sempre belli puliti, sempre, sempre gli stessi. Ci sono quattro tipi di diversali, i pidocchi con un diametro di 20 cm, gli occhiali con un diametro di 40 cm, il, il diametro 60 cm e il diametro 80 cm, ok?